Cosa sto facendo? Dunque avevo comprato un piccolo melone, eh, eh, soltanto che poi non ho più voglia di mangiarlo, probabilmente ogni stagione ha i suoi sapori. Allora cosa ho deciso di fare? Eh, l'ho tagliato a pezzi, l'ho frullato, l'ho messo con pari peso di zucchero e adesso lo sto portando in cottura pian piano come se fosse una marmellata a secondo del grado di cottura che darò potrò usarlo o per fare una torta oppure per fare una marmellata o addirittura per fare delle piccole caramelle e poi vedremo un po' cosa combino eh. ci siamo ho deciso faccio una marmellata è quasi pronta deve essere un po' meno fluida ho spatacato ovviamente tutto il fornello perché era un po' in giro vabbè, cosa volete farci è comunque niente quasi pronta eh? è pronta, eh? Vedete la consistenza? Ecco, comincia a staccarsi dal fondo, perciò è ora di spegnerla, altrimenti caramellizza. Ho tolto la marmellata dal fuoco, è pronta, la metto nel vasetto. Allora, il vasetto ho preferito scaldarlo un pochino in forno prima così almeno non ho la differenza tra il vasetto freddo visto che adesso non è più estate è poca eh però per qualche devo farne Questa eh, la userò oggi per cui posso anche non rovesciare il vasetto, eh? lo lasciamo così. Perché si rovescia? Perché quando fate la marmellata la mettete calda, chiudete, la rovesciate e si fa il vuoto d'aria. Sarà buona la marmellata? Io buccio il dito in quella che è restata nella pentola. È buonissima mm. provate a farla La marmellata in pratica si può fare con tutto eh, co con ogni frutta addirittura ci chi la fa con la verdura non hanno l'ho fatta di kaki senza ricetta eh. tanto le dose sono sempre quelle se non volete sbagliare eh, metà polpa del frutto e metà zucchero è finita la facilissimo e devo dire la verità che anche quella di cacchio è veramente buona. Ha un sapore ovviamente insolito, anche perché non la trovate in commercio. Comunque provate a farle le marmellate con tutto quello che avete in casa, eh.